27 gennaio 2011, 27 gennaio 2021, esattamente dieci anni papà, quante cose sono successe e cambiate, eh, qualcosina è successo, la prima cosa però sappi che stiamo tutti bene, la mamma sta bene, ha i suoi acciacchi, ma nel complesso bene, noi figli pure, e i tuoi angioletti, i tuoi nipotini benissimo, i primi tre sono cresciuti ormai, dovresti vederli quanto alti e belli sono diventati l'ultimo che avevi appena fatto in tempo a conoscere è bello e dolcissimo, poi dopo tre figli e quattro nipoti maschi è arrivata la principessina di casa. Non hai fatto in tempo a vederla, ma come tutti noi saresti impazzito per quanto bella è. Io? Io papà mi conosci, io corro dietro ai miei sogni. Ho provato a dare una regolata alla mia vita, ho aperto e chiuso una mia attività, poi mi era stato finalmente promesso il lavoro della vita, ma avrei dovuto essere scettico come sei sempre stato tu. Infatti mi hanno fatto praticamente trasferire e poi, come tutte le belle parole che si celano in una promessa solo detta, sono volate via facendomi perdere tempo e soldi. Così l'ho fatta finita con le stagioni di Villaggi. Sentimenti? <ride> mi prendi per il culo, papà. La relazione che avevo quando eri ancora qui non era quella giusta purtroppo. Troppo diversi non avrebbe funzionato. Mi voleva bene e mi amava, quello è certo, una bravissima persona ed una donna intelligentissima, ma non aveva capito che non eravamo giusti l'uno per l'altra. Poi, poi che ti devo dire papà, avevo creduto di aver trovato la persona giusta ed invece si è rivelata la peggior persona che abbia mai messo piede sulla mia strada e tutto quell'amore si è rivelata una tremenda illusione. Io l'amavo e lei no, altrimenti non avrebbe fatto quello che ha fatto. Ma sai cosa ti dico papà? Meglio, molto meglio. La vita mi ha fatto l'ennesimo regalo, come quando mi schiantai con il motorino e probabilmente non sarei dovuto essere qui a raccontarla, ed invece qualcosa ha deciso per me, che da quell'asfalto mi sarei dovuto rialzare, e adesso ho fatto la stessa cosa di allora, mi sono rialzato, ho preso in mano vita e sogni e sono più forte di prima, consapevole di cosa voglio, e praticamente certo di cosa non voglio, ma anche papà, anche se la tua mancanza l'avremmo sentita fosse andato via tra vent'anni, Manca il sapere che ci sei, anche se le tue telefonate erano il riassunto essenziale di una sintesi. I primi tempi entrare nella camera dove vedevi la tv era dura. Vedere i tuoi occhiali, i tuoi documenti. Elaborare una perdita è difficile. Ed abituarsi a quel tipo di assenza, non lo so, ci si abitua mai veramente. Ricordo il calvario iniziato prima di Natale. E ancora oggi quel periodo porta con sé un velo di tristezza. Ricordo il peso sul cuore a saperti negli ultimi giorni da solo, intubato e non a casa tua. E non sai per quanto tempo mi sono portato quel peso di quella chiamata ai soccorsi che ti hanno portato via. Scusami papà, ma dovetti farlo. Speravo le cose andassero diversamente. Il tempo ha aiutato. Oggi sicuramente è diverso. Anche se ci hai messo del tuo, già sarebbe impossibile dimenticare ma tu appassionato di storia, cosa che mi hai tramandato, oltretutto essendo l'unica materia che a scuola mi piaceva, sei riuscito a morire il 27 gennaio, il giorno della memoria, quindi impossibile anche solo provare a distrarsi da questa data. Ogni tanto mi sforzo di provare a risentire la tua voce, sai, e dopo anni la ricordo ancora. Ricordo una delle cose che mi ripetevi spesso. Willy papà, fai sempre quello che ti senti di fare e non sbaglierai mai ed ho sempre agito così, ho sempre provato a fare quello che ritenevo giusto, nel bene e nel male, e quando le cose non sono andate benissimo e pensavo di aver fatto un errore, anche in quel caso mi sono reso conto che invece avevo fatto centro, perché poi le cose nate in conseguenza erano migliori. Ho messo sempre tanto cuore nelle cose che ho fatto e continuerò a mettercelo, finché reggerà. Poi se oltre alla passione per la storia mi hai tramandato anche problemucci cardiaci, non posso saperlo. Ma andrà come andrà sarà stata la mia vita e andrà benissimo così. Oggi mi occupo di radio e credo di aver trovato le due componenti che mi mancavano. Spero di raggiungere alcuni obiettivi che ho in mente. L'altra componente è la scrittura. A proposito, ho scritto una cosa per te, una poesia. Si intitola...